Baveno, comune della provincia del Verbano Cusiossola, di circa 5.000 abitanti, lungo le rive piemontesi del lago Maggiore, affacciato sulle isole Borromee, ricco di storia, tradizioni e cultura, con un ambiente naturale di notevole bellezza paesaggistica, dove numerosi sentieri e i percorsi si prestano a rilassanti passeggiate. È una località turistica famosa per le cure idroterapiche, città del granito è tutta una corona di ville e giardini come la villa Enfri Branca, la villa Fedora. Da Baveno è facilmente raggiungibile l'isola Bella, l'isola madre, la più grande e l'isola dei pescatori, l'unica ad essere stabilmente abitata. Nel lungo lago di Baveno troviamo un'opera con un significato importante di sintesi della peculiarità della zona contiene ai vuole e una serie di lastre verticali realizzate con le pietre più importanti della provincia del Verbano. Troviamo la chiesa San Gervaso e Protraso e il Battistero, il portico della Via Crucis, il Museo Granum. Va bene una ciudad en la provincia de Verbano, Cusio Ósola, de unos 5.000 habitantes, a lo largo de las orillas piamontesas del Lago Mayor. Con vistas a las Islas Borromea, ciudad rica de historia, tradiciones y cultura, con un entorno natural de notable belleza paisajística, numerosos senderos y caminos que se prestan para relajantes paseos. Es un centro turístico famoso por los tratamientos de hidroterapia. Ciudad de granito, es toda una corona de villas y jardines, como la Villa de Henry, Branca, Villa Fedora. Desde Babeno, es fácil llegar a la Isla Bella, Isla Madre, la más grande, y la Isla de los Pescadores, la única habitada permanentemente. Encontramos también a orillas del lago una obra con un importante significado de síntesis de la peculiaridad del lugar. Contiene macizos de flores y una serie de losas verticales realizada con las piedras más importantes de la provincia de Verbano. Encontramos la iglesia de San Gervaso, el Protazo y el Batisterio, el Pórtico del Via Crucis, el Museo Grano. Durante l'anno è possibile seguire vari eventi, fra cui La pietra racconta, il festival Umberto Giordano, la manifestazione Un salto nel passato. Durante el año es posible seguir varios eventos, entre los cuales La Piedra Raconta, Festival Humberto Giordano, La manifestación Un Salto en el Pasado.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 tutta una corona di villa Arr!